Ok, facciamo prova a microfono. Vediamo se si sente. Si sente? Si, si sente bene, allora, spegniamo. Buonasera Chiara, buonasera Carla, si sente? Perfetto, ok si sente, buonasera Emanuele. aspettiamo che arriva qualcuno tutto bene ragazzi? potremmo provare anche a far andare un video e la prossima volta azzardare un po' queste condivisioni grazie Emanuele porto i saluti di Carla a tutti Carla Rappone è la nostra leader di riferimento, 29, fra un, un minuto parto, eh, Carla, diceva Manuele che non andava a Facebook, eh, sta andando tutto bene, io lo vedo bene. Io sto bene, Carla, molto bene, grazie. Poi è sempre un piacere essere qui al mercoledì. Vi faccio vedere che la conversazione va benissimo, so, ho piacere. Fa un po' strano parlare così in diretta, ti senti sola ma non sei sola. Ok, Facebook Carla mi dice che va tutto bene, sono le nove e mezza. Io partirei, Carla. Cosa dici? Io parto. A me piace essere puntuale alle nove e mezza, per cui partiamo con la presentazione. Ok, allora. Io do la buonasera a tutti, eh, io mi chiamo Chiara Gaggia, ho 54 anni e vengo da Lecco. Sono una socia comproprietaria, una business partner della piattaforma Gigos. Eh, stasera sono qui per presentarvi un'opportunità, un'opportunità di lavoro. Va tutto bene? Perché mi sembra che non, non sta andando... Carla, mi puoi dare un feedback Sì, va tutto bene ok sì eh, avevo il computer che sta da noi c'è un po il temporale avevo l'impressione che non andasse stavo dicendo che io sono una comproprietaria, una business partner della piattaforma gigo un'opportunità un'opportunità alternativa di guadagno ma non solo, un'attività professionale, un'attività che ci permetterà di cambiare la nostra vita. Stasera sono qui a darvi queste informazioni, informazioni molto importanti e spero che ciascuno di voi eh, saprà accogliere. La presentazione si dividerà in, eh, in tre parti, nel senso prima faremo delle riflessioni, parleremo poi dell'azienda, parleremo dei prodotti e dei programmi innovativi per l'opportunità di guadagno, e alla fine ci sarà una sorpresa per cui vi invito a rimanere e vi presenterò questa bellissima sorpresa allora io faccio, condivido le slide e partirei con la presentazione vi faccio vedere un video che ci porterà a riflettere su due elementi molto importanti per la nostra vita allora, come al solito io non lo condivido subito torniamo indietro, abbiate pazienza ma ho imparato a recuperare subito interrompere un attimo il video perché mi sa che ho fatto un errore come sempre scusate eh. lo facciamo ripartire abbiate pazienza allora presentazione dall'inizio ok dall'inizio ok adesso va scusate ma col tempo in poi imparerò a essere perfetta Dunque, io mi sono appena laureato in economia, ho 34 anni, sono nel mondo del lavoro da 14. Ho un gatto, un ragazzo, adoro viaggiare. Ho due figlie, Matilde e Martina, e eh, guadagno già abbastanza bene. E volevo sapere cosa ho private. Il vostro aspetto economico diciamo, è molto elevato e è quello il punto fondamentale per me. Come mai è qui? Eh, posso essere sincero?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 Natale, Capodanno, Ferragusto Gusto, non c'è assolutamente nessun problema per me. Quanti mesi di testa il capotradato? Mesi? Diciamo tre? Diciamo quattro o cinque? Tanto lavoro, tanto guadagno. Cioè, si è. Abbiamo già calcolato i suoi risultati. Ah, addirittura. Queste sono le sue ore di lavoro durante l'anno.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 Quindi abbiamo visto un bellissimo video dove ci porta a riflettere su due elementi molto importanti per la nostra vita, il tempo e il denaro. Ma il tempo abbiamo visto già dal video che è il bene più prezioso che noi abbiamo, quindi è giusto dover dare la giusta priorità. Viviamo in un periodo stressante con molte preoccupazioni, infatti lavoriamo tanto e abbiamo sempre meno tempo da dedicare a noi stessi e alle nostre famiglie. Intanto però la nostra vita scorre, la nostra vita passa e gli anni passano. Ma anche il denaro è molto importante. Oddio, molti pensano che non siano tutto nella vita e questa è un'opinione condivisibile, però è innegabile che la, hanno la loro importanza. È attraverso i soldi che noi non potremo comperare il tempo, ma potremmo gestirlo come meglio credere, credere, crediamo e quindi potremo essere veramente liberi e libere, quindi tempo e denaro sono due elementi, due obiettivi che ciascuno di noi dovrebbe ambire. Ecco perché siamo qui, perché ci siamo resi conti della società dove viviamo, una società ipercompetitiva, dove tutto avviene e si modifica alla velocità della luce, le crisi che fino ad oggi ci hanno accompagnato ci impongono di essere sempre più flessibili ma è con la giusta pr prospettiva che noi possiamo trasformare questo periodo di crisi in un'ottima opportunità. Ma dobbiamo cambiare atteggiamento, perché per poter cambiare dobbiamo comunque avere un atteggiamento vincente. Dobbiamo avere o cercare, se non l'abbiamo, un approccio positivo, perché se ci pensiamo bene avere un approccio mentale positivo ci permette di essere pronti, essere curiosi, essere reattivi e quindi ci mette in condizione di raccogliere quei segnali che ci possono far raccogliere buone, le buone idee e le buone opportunità. Quindi è importante essere positivi e proattivi. Per Essere proattivi però vuol dire dover abbandonare alcune cose, come smettere di inseguire la massa, il fatto che 100 persone facciano la stessa cosa, non vuol dire che se mi si presenta un'alternativa buona, e sono magari sono io o pochi siamo a farlo non lo dobbiamo fare le comodità sono comode ma ci intrappolano avere il posto fisso magari sotto casa nelle condizioni, nella società in cui noi viviamo e con le peculiarità che il mondo del lavoro comunque oggi rappresenta alla fine poi ci intrappola perché non abbiamo soldi facciamo fatica ad arrivare alla fine del mese e non abbiamo tempo Dobbiamo smettere di pensare di essere vittime del sistema, la società che abbiamo è questa, viviamo in questo contesto, ma non è continuare a darsi delle scuse oppure sentirsi vittime che ci farà cambiare qualcosa. Dobbiamo riuscire a proiettarci sulle soluzioni possibili trovare quel coraggio necessario per sconfiggere le paure, che le paure, io ne intendo, la diffidenza, il fatto che le cose siano nuove non vuol dire che non siano buone e quindi abbandonare tanti pregiudizi e avere coraggio. Ma soprattutto noi dobbiamo dimenticare una frase che io spesso mi dicevo, speriamo che qualcosa cambierà, con la speranza non si va da nessuna parte. Quindi è molto importante... Eh, riuscire a cambiare perché la differenza la farà proprio il nostro atteggiamento sarà il, il modo con cui noi affronteremo i nostri problemi e affronteremo gli ostacoli che ci si presentano durante il cammino e questo per i, questi due anni sono stati un bel ostacolo per noi quindi il cambiamento è una sfida che tutti possono raccogliere ma sicuramente ciò che ci farà fare il salto è la nostra capacità di informarci perché una semplice informazione, veramente ci può cambiare la vita. Quindi abbiamo visto che tempo e denaro sono due elementi molto importanti per raggiungere il terzo elemento, il più, il più importante, la libertà, veramente il poter vivere il tempo e la vita che vogliamo. Per avere questi tre elementi noi però dobbiamo acquisire un'educazione e una conoscenza finanziaria, perché? perché anche il denaro è una parte importante, è un elemento importante. L'educazione e la conoscenza finanziaria, purtroppo molti di noi, compresa me stessa, non ci è stata insegnata. L'educazione finanziaria, quindi, che cos'è? È quel processo attraverso il quale noi possiamo migliorare le nostre capacità di comprensione. Quindi, attraverso le informazioni e i consigli, noi sviluppiamo delle conoscenze che ci aiuteranno e ci guideranno a comprendere bene le nuove opportunità e quindi ci aiuteranno a affrontare e fare scelte sicuramente più informate e mirate, soprattutto più sicure. E infatti la disinformazione è quello che mette in, in ginocchio, se può dire, le persone, le famiglie, perché ci rende incapaci di far fronte a eventi inattesi, come potrebbe essere la riduzione o la privazione totale del reddito per un certo periodo. Mi, mi torno a ripetere, in questi due anni purtroppo molti italiani si sono trovati a non avere più reddito e quindi si sono trovati eh, disinformati, incapaci di risolvere le proprie questo momento di crisi quindi le competenze finanziarie incidono sulla nostra qualità di vita e si rivelano fondamentali perché ci aiutano a affrontare al meglio l'attuale momento di crisi e incertezza ma soprattutto ci potranno aiutare a superare eventuali shock futuri perché purtroppo il mercato non è, il futuro non, almeno in questo momento non è erosio Grazie alle tecnologie di successo e a internet allora abbiamo visto che abbiamo la crisi, abbiamo determinate una, una società che si evolve sempre di più, ma allo stesso tempo abbiamo i vantaggi, abbiamo queste tecnologie di successo e internet che ci hanno permesso di avere tra le mani uno strumento potente ma soprattutto innovativo e dipenderà solo da noi conoscerlo e imparare ad usarlo. Quindi parleremo di un'azienda che ci offre l'opportunità di intraprendere sicuramente un business online innovativo ed è importante la parola innovazione. È un, un business online imprenditoriale che si basa su tre elementi importanti e fondamentali che sono le piattaforme online perché lo vedremo più avanti, un business digitale perché facciamo, abbiamo internet, ormai il mercato è tutto in internet, è un prodotto come loro 24 carati massima purezza. Il quarto elemento che io non ho messo dentro ma che voglio sottolineare è l'innovazione perché noi possiamo avere tutte le piattaforme che vogliamo, possiamo avere la rete più, più veloce che possiamo ma se non abbiamo un'azienda con un prodotto ottimo, un'azienda che si evolve, che si innova il business non è buono. Stasera voi conoscerete un business che presenta tutti questi, che ha tutti e questi quattro elementi, quindi veramente un'opportunità importante. Ora vi do alcune informazioni sull'azienda, infatti questa azienda nasce nel 2010 come un semplice negozio online, la Globe Intergold, per la vendita di oro 24 carati in massima purezza. Dal 2010 al 2020 sono passati dieci anni, in questi dieci anni ha messo in atto piani di sviluppo, che hanno avuto lo scopo di arrivare poi a questa piattaforma Gigos, che è una piattaforma all'anguardia, appunto utilizzando queste tecnologie di successo. In questi dieci anni la piattaforma Gigos è riuscita a creare una famiglia globale, ha unito clienti di tutto il mondo, dando loro la possibilità di lavorare con un prodotto di altissima qualità. Appunto, qui subentra l'innovazione. Sono passati dieci anni, l'azienda è cresciuta. L'azienda ha fatturato sempre di più, si è ingrandita fino ad arrivare nel novembre del 2020 a diventare una holding internazionale. Essere una holding internazionale prevede le, praticamente è una capogruppo di tante, di tante aziende, quindi, un'azienda un molto importante con sede legale in Canada. È presente, come vi dicevo, in tutto il mondo. Il fatto che sia una presente nel mondo virtuale non vuol dire che non sia un'azienda reale. Abbiamo i nostri uffici rappresentativi in Messico e in Spagna e prossimamente avremo l'apertura in, in, in Brasile e sicuramente in futuro avremo altre eh, aperture. Il principio fondamentale sul quale si basa questa azienda, inizialmente è nata con lo scopo, quindi con un negozio online di vendita di oro, quindi a dare la possibilità a tutte le persone del mondo di acquisire oro 24 carati, che è importantissimo, lo vedremo più avanti, oggi come holding internazionale ha questo obiettivo, quindi un principio fondamentale, quello di combattere la più grande minaccia del mondo moderno che è appunto la mancanza di sicurezza finanziaria. Io sono sicura, a me compresa, che molte persone che magari mi stanno ascoltando sanno cosa vuol dire non avere una sicurezza finanziaria. Ecco, con questa società noi potremo andare a costruircela. Vi do il benvenuto nella piattaforma GIGOS, quindi la piattaforma numero e unica al mondo di oro 24 carati. È una piattaforma che offre a tutti l'opportunità di possedere e guadagnare oro di massima purezza. In che modo? Nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. Inoltre, questa piattaforma, oltre che a darci la possibilità di guadagnare oro 24 carati, ci permette di crearci un'attività, quindi svolgere un lavoro nel settore più prestigioso al mondo, quello dei metalli preziosi ma soprattutto ci dà la reale e concreta possibilità di crearci la nostra sicurezza finanziaria. Ha 5 milioni di partner in tutto il mondo, è un business internazionale, ma soprattutto ha 11 anni, ma stiamo entrando nel dodicesimo, anni di esperienza nel mercato globale. Essere 11 o 12 anni nel mercato globale, essere in internet, essere online online, è un fattore molto importante perché questi 11-12 anni possono essere paragonati a 30-40 anni di un'azienda nel tradizionale. Questi 11 anni dimostrano l'innovazione e la crescita dell'azienda. È un progetto, come abbiamo detto, che è nato per cambiare l'industria dell'oro in tutto il mondo, quindi portare nelle case di tutti i loro 24 carati, e si basa su un modello innovativo che ha contribuito comunque al successo di tante piattaforme, di tanti brand come Amazon, Netflix, Booking, Airbnb e tantissime altre piattaforme. Infatti ormai le piattaforme fanno parte del nostro quotidiano. Ormai noi facciamo bonifici bancari, non solo. Ormai la banca la usiamo tramite un semplice telefonino, prenotiamo vacanze condividiamo foto e video, insomma facciamo tutto, acquistiamo prodotti di vario genere, qualsiasi genere giochiamo, ascoltiamo musica, ci divertiamo quindi le piattaforme fanno parte di noi io oserei dire che ormai le, siamo una piattaforma unica perché anche per dire i, bambi, i nostri figli che vanno a scuola ormai dialoghiamo con la, con la presidenza tramite una piattaforma, il registro è una piattaforma, tutto è una piattaforma, oggi come oggi quindi perché funzionano queste piattaforme digitali? Oltre che accelerare quindi i rapporti e mettere in comunicazione le persone in modo molto più veloce, funzionano perché, perché le, le aziende sfruttano la rete globale per crescere e competere in modo più efficace. Non hanno più bisogno di avere un posto fisico, ma hanno la rete. In più perché comunque le piattaforme digitali hanno creato un nuovo mercato che è perfettamente integrato con quello tradizionale. Infatti noi in Inter non troviamo solo le aziende che nascono nell'online, ma troviamo aziende del tradizionale che hanno capito l'importanza della rete e quindi si sono trasferite nella rete. Ora andiamo a vedere i prodotti. Abbiamo detto che abbiamo loro 24 carati in massima purezza, in lingotti certificati da 1 grammo a 100 grammi, Essendo una holding internazionale abbiamo anche titoli obbligazionari convertibili in azioni che saranno convertiti in azioni il 31 dicembre 2025. Ci sono in giro voci che questo processo di entrare essere convertiti in azioni potrebbe essere anche un pochino anticipato, ma non è niente di ufficiale. Allora, andiamo a vedere i prodotti, ma perché l'oro? Ve lo faccio vedere da un video che è un po' vecchio, ma poi più avanti capiremo perché questo video è perfettamente attuale, anzi attualissimo. Andiamo a vederlo e vi anticipo che, come dirà il video, l'oro è considerato l'alternativa più redditizia alla carta moneta. Questo è l'investimento più sicuro. L'oro.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 Quasi certa che da qui a un medio e lungo termine avranno una, un, un guadagno. Un guadagno no? sì. Questa è una moneta da mezza oncia, 15 grammi circa di euro puro quindi 21 500 euro. E le vendite di oro in questo ultimo periodo con lo spread alle stelle le forse il rosso aumentano sempre di più. Con l'aumento dello spread la vendita dell'oro è aumentata. Perché secondo lei? Perché la gente ha paura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 Se io oggi volessi comprare questo ringotto da 3.500 euro, sì. quanto pagherei di tasse su questo ringotto? Di tasse non paga nulla. È assolutamente meglio avere dell'oro piuttosto che banconote sotto il materasso. Perché? Perché l'oro conserva il suo valore nel tempo in qualsiasi parte del mondo. Le banconote, seppur con una minima percentuale di possibilità, potrebbero non valere più nulla domani. Oro, la nostra ultima salvezza? Quindi, come abbiamo visto nel video, l'oro 24 canatti è sinonimo di stabilità economica. È un metallo eterno e mantiene inalterato il suo valore, quindi un'ottima protezione per i nostri risparmi. È un bene altamente liquido e nella moneta universale, quindi noi la possiamo scambiare in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento, ma soprattutto indipendente dal sistema bancario ma cosa molto molto importante che penso, io l'ho scoperto facendo questa attività è questa legge, la legge numero 7 del 2000 che rende l'oro 24 carati esente da IVA quindi è una, questa legge è una legge importantissima perché noi siamo abituati a avere l'IVA ovunque e quindi l'oro 24 carati, lo sottolineo, è esente IVA non ha nessuna tassa di possesso e non fa cumulo di reddito in corso anche questo è molto importante perché per noi famiglie eh, italiane che presentiamo il 730 o, o semplicemente anche lise per mandare all'università i nostri figli o per avere dei rimborsi per scuole particolari eccetera eccetera possiamo eh, avere tutto l'oro che vogliamo che non andranno a incidere nei nostri redditi quindi sono L'esenzione all'IVA e il fatto che non fa cumulo con altri redditi sono due, veramente, due aspetti dell'oro che lo rendono molto, molto interessante. Inoltre non si deteriora ma aumenta il suo prezzo, ma la, cresc la crescita a medio e lungo termine lo rendono ancora più, eh, come si può dire, più potente, fa sì che salvaguardi il proprio potere d'acquisto, quindi l'oro aumenterà sempre e ci farà guadagnare. Infatti se andiamo a vedere cosa è successo in questi ultimi vent'anni al prezzo dell'oro, scopriamo che è aumentato più del 600%. Infatti se io nel 2000 per comprare un'oncia di oro che equivale al 31,10 grammi di, di oro dovevo spendere 300 euro, nel 2021 per la stessa quantitativa di oro io dovevo spendere 1800 euro, quindi l'oro è aumentato del 600%. È importante fare questo paragone proprio per capire, per ricevere quelle informazioni che ci permettono di capire questa opportunità e perché l'oro 24 carati è un prodotto veramente importante d'eccellenza. Vediamo cosa è successo con il nostro denaro. Allora, le nostre monete Fiat. Nel 1972 Nixon ha tolto il, il gold standard. Cosa vuol dire? ha tolto eh, praticamente la stabilità, perché gli stati potevano emettere un quantitativo di moneta eh, cartacea sulla base di, del quantitativo di oro che possedeva. Togliendo questo, l'emissione delle monete è, è, è illimitata. Quindi siamo passati dal go standard, quindi con un asset tangibile, a una moneta Fiat, cosa sono le monete Fiat? Sono le nostre monete, sono l'euro, il dollaro uso, la stellina, ce ne sono più di 180 in tutto il mondo, l'ho appena scoperto. Eh. Non quindi queste monete Fiat non, non sono legate a nessun altro tangibile. Quindi, perché le nostre monete perdono e si svalutano sempre? Perché dipendono troppo dalla politica economica e fiscale del paese, il fatto poi che siano. La loro emissione, sia illimitata, li rende ancora più soggetti all'inflazione e a bolle speculative. Non lo diciamo noi, ma lo dicono gli economisti storici: che nessuna valuta Fiat è mai stata in grado di preservare il suo valore, a differenza dell'oro 24 carati, che nell'arco di vent'anni è aumentato del 600%. Questa, Problematica delle nostre monete fiat, cosa sono un bel problema per noi risparmiatori o comunque per noi che vogliamo risparmiare, che perché perdono il potere d'acquisto, quindi noi non siamo in grado di mantenere questo potere d'acquisto e quindi non siamo neanche in grado di eventuale eh, di poter tramandare ai nostri figli un valore che noi oggi abbiamo, ma che fra dieci anni con queste monete non sarà più così. Infatti vediamo. L'abbiamo fatto in dollari, l'ho preso da un mio collega. Supponiamo che io nell'anno 2000 avessi avuto 100.000 dollari li avresti messi in banca o nel materasso. Forse era meglio il materasso che la banca, però oh, vabbè, la perdere. O materasso-banca. Oggi cosa avremmo avuto? 58.800 dollari. Abbiamo avuto una svalutazione del 41%. Per non parlare poi degli immobili, che non sto qui a fare l'esempio, ma anche con gli immobili, per chi vent'anni come, come me vent'anni fa ha investito nel mattone, oggi non si trova lo stesso valore. Quindi, epilogando, abbiamo visto che possedere oro ci rende finanziariamente intelligenti, ma pensiamo a possedere una parte di società che vende oro ci renderebbe finanziariamente liberi, ma come possiamo farlo? Acquistando i titoli obbligazionari convertibili in azione. Infatti, la piattaforma online Gigos, o meglio, la società Global Success Manager come holding internazionale, ha messo a disposizione a tutti i suoi business partner la possibilità di diventare soci coproprietari di questa azienda, dando così a loro la possibilità di ricevere enormi benefici dall'acquisto appunto di questi titoli, che saranno convertiti in azione. Questi titoli saranno convertiti, come ho detto, il 31 dicembre 2025 e saranno, entreremo in borsa con un'Aipo, che è un'offerta un pubblica iniziale, quindi è una procedura per entrare in borsa. È una procedura col quale un'azienda si praticamente si rende pubblica entrando in borsa. Questo vuol dire che porterà, innanzitutto ci farà diventare da obbligazionisti, ci farà diventare azionisti e ci permetterà di partecipare ai dividendi. E questo ci darà tanti vantaggi, perché avremo un potenziale aumento del valore delle azioni, che a sua volta aumenterà il capitale che possediamo quanto azionisti. Quindi pensiamo ai dividendi che come azionisti potremo percepire da un'azienda che vende oro 24 carati, quindi non che vende profumi, ma ragazzi che vende oro 24 carati. Abbiamo visto tutto quello che riguarda l'oro, quindi eh, 2 più 2 fa 4. Andiamo a vedere questi titoli. Allora, l'azienda, devo fare una premessa, l'azienda ha già emesso una partita di titoli, nel, eh, poi lo vedremo, nel 2017 e che si è conclusa quindi non sono più titoli acquistabili noi li identifichiamo come round 1 e sono titoli che hanno stata la prima emissione c'è stata nel dicembre del 2017 con un valore di 10 euro la chiusura di questa prima partita è stata fatta il 20 giugno con un valore di 145 euro oggi grazie alla rivalutazione del capitale 3 novembre questi titoli valgono 209,15 euro. Io qua ho messo Ghost Coin perché poi lo vedremo più avanti. Comunque è importante, questa, da questa slide cosa possiamo capire? Innanzitutto pensiamo chi ha preso i titoli all'inizio con un valore di 10 euro e già oggi si ritrova una rivalutazione del capitale notevole. E poi pensiamo che da qui a quando entreremo in borsa questi titoli aumenteranno ancora, quindi i treni ragazzi miei vanno presi all'inizio. Questi titoli verranno convertiti, come ho detto, al 31 dicembre 2025 e sarà, avranno un rapporto di conver in conversione in azioni 1 a 1. Cosa vuol dire? Che se io avrò 100 titoli obbligazionari, alla loro conversione io avrò 100, 100 azioni. Okay? Quindi uh, parteciperò ai dividendi per, per, per le mie 100 azioni. L'azienda siccome ha dei piani di sviluppi, sicuramente è un'azienda volta al mercato, eh, ha intenzione di stare sul mercato per anche i prossimi 20, 20 anni, se non di più, quindi ha emesso una nuova partita di titoli per dare la possibilità alle persone che non sono riuscite a prendere il primo round di acquisire questo secondo round. Questa seconda emissione è stata emessa il 20 giugno di quest'anno, siamo partiti sempre con un valore di 10 euro. Oggi, 3 novembre, questo titolo vale 36,87 euro, quindi questo titolo sta crescendo nella stessa misura che ha cresciuto round 1. Anche qui questa è un'occasione buona che l'azienda ci dà per innanzitutto diversificare i nostri investimenti, perché che ci piacciono queste sono realtà reali e concreti. Sta a noi avere quella fiducia di fare un qualcosa di diverso, anche se lo fanno in pochi, che poi in pochi non siamo, perché siamo 5 milioni in tutto il mondo, però ragazzi è adesso che bisogna prendere il titolo, perché poi il titolo crescerà e quando diventerà azione, avremo il nostro tornaconto e adesso che bisogna approfittare di questo treno che comunque è già in corsa perché siamo già a round 2 e infatti la conversione i titoli saranno convertiti in azione sempre il 31 dicembre del 2025 ma il rapporto di conversione sarà da 5 a 1 l'azienda non è che può regalare proprio tutto quindi man mano si avvicina all'IPO, ipo quindi all'entrata in borsa l'azienda e metterà magari una, una terza partita di titoli, non lo so. Però non potrà più, eh, diciamo avere un, non avremo più quel treno in prima classe. Già con questa partita noi potremo arrivare al 31 dicembre 2025, insomma, con, con un bel capitale. Vediamo ora questi titoli del round 2, che cosa ci danno? Ci danno una rendita passiva che deriva solo appunto dagli acquisti dei titoli. È una rendita del 18% anno in titoli stessi ed è una percentuale molto importante perché ci aumenta innanzitutto la quantità dei nostri titoli obbligazionari. Quindi fatto un investimento noi già con questo 18% riusciamo a aumentare il, il nostro gruzzoletto. E poi una percentuale che onestamente in giro non si vede. Abbiamo quindi la rivalutazione del capitale dei titoli, del costo del capitale l'abbiamo visto con round 2, a quanto siamo arrivati, e quindi come può aumentare il nostro capitale, sono titoli ereditabili. Ora andiamo a vedere le garanzie che ci offrono questi titoli. Sono emessi in Canada e questi titoli, l'emissione è regolata da organi governativi, Abbiamo un codice di identificazione internazionale ISIN, per cui sono, sono titoli perfettamente rintracciabili, possiamo vedere tutto. Sono titoli garantiti dal Gold Standard, una garanzia molto, molto, molto importante. Cosa vuol dire? Vuol dire che il 50% del valore dei titoli che noi possediamo è garantito da oro 24 carati. Quindi una garanzia maggiore non ci può essere. Inoltre sono titoli stabili, perché non sono soggetti a speculazioni esterne. Andiamo a vedere ora, in quanto piattaforma, chi può far parte di questa piattaforma. Essendo una piattaforma avremo sicuramente la figura del cliente abbonato, che è quel cliente che ha capito l'importanza dell'oro, soprattutto in questo periodo, e può acquistare oro con convenienza, quindi a un prezzo sicuramente inferiore, attraverso delle sottoscrizioni che poi vedremo sono degli abbonamenti può acquistare i titoli della società che diventeranno poi azioni e poi abbiamo il cliente abbonato che oltre che aver capito l'importanza di possedere oro sta capendo anche l'importanza di cosa potrebbe voler dire poterlo guadagnare. Quindi business partner... Eh, Sponsorizza, eh, consiglia, eh, fa un buon passaparola, un mestiere che da, da sempre noi facciamo ad altre persone. E in cambio, per questa promozione, porta nuovi clienti. In cambio, riceve dei punti bonus che sono poi vedremo come li trasformeremo in denaro proprio. Quindi, il cliente abbonato e il business partner potranno accedere alla piattaforma attraverso le sottoscrizioni, che sono quattro abbonamenti. Quindi queste sottoscrizioni, questi abbonamenti danno al business partner e al cliente l'accesso a servizi e a funzionalità avanzate. Allora, sia per il cliente che per il business partner avremo l'acquisto di oro scontato ad un prezzo speciale meno l'8%. Ovviamente il cliente lo acquisterà di tasca propria il business partner con i bonus che genererà. Abbiamo il del prezzo dell'oro bloccato per 14 giorni. Abbiamo garanzie speciali, transazioni sicure, diritto di recesso di 14 giorni, anche questa è una clausola molto importante che eh, eh, ci fa capire la serietà dell'azienda. Custodia gratuita dell'oro acquistato in un cavo di sicurezza, è un servizio gratuito importante anche questo. Abbiamo informazioni finanziarie sul mercato dell'oro, quindi entreremo sempre più nel vivo in questo settore dei metalli preziosi. In più, il business partner potrà accedere a formazione online gratuita, sistema, metodologie e migliori strategie e accedere agli strumenti di marketing appunto, per sviluppare la propria attività e generare guadagni come il goal set, il Fract e la leadership. Il time sheet e il fixer sono due progetti molto interessanti per entrambe le figure ma non sono, sono più dei piani di acuno molto molto interessanti che potranno essere approfonditi comunque in un'altra presentazione magari personale adesso vi introduco un fattore molto un'innovazione di questa azienda quindi una dimostrazione che la nostra azienda è in continua evoluzione in continua crescita e si rinnova e si innova sempre di più ha emesso, abbiamo appena l'ha emessa scusate non mi ricordo comunque il mese scorso, la nostra moneta, la GOSCOIN. E questo è un fattore molto importante. Cos'è la moneta GOSCOIN? La moneta GOSCOIN è una moneta digitale sviluppata sulla base della tecnologia blockchain. Allora, innanzitutto c'è da dire che questa moneta per ora è una moneta che serve solo all'interno della piattaforma Gigos come mezzo di pagamento, ma crea, ha portato ai business partner veramente tanti vantaggi, perché noi possiamo trasferire all'interno della piattaforma senza più dover coinvolgere la banca. So, è una, rende il, il trasferimento dei nostri guadagni in modo molto veloce, quindi ha portato sicuramente dei vantaggi. Ma io sono sicura che questa Ghost Coin in futuro ci porterà altre soddisfazioni. Quindi, la nostra criptomoneta Ghost Coin quanto vale? Oggi ha un valore di 50 euro. Cioè, un Ghost Coin equivale a 50 euro. Andiamo a vedere quegli abbonamenti, eh, queste quattro sottoscrizioni. Allora abbiamo l'abbonamento Smart, l'abbonamento Pro, l'abbonamento Accord e l'abbonamento Line. Allora per la Smart abbiamo un prezzo di sottoscrizione di 4.70 Coin che sono 235 euro, per la Pro 7.70 GoScoin che sono 385 euro per l'Accord 9.70 GOS che sono 485 euro e per la Line 17.70 GOS che sono eh, 885 euro. Ma cosa vogliono dire per l'abbonamento, per i clienti, questo abbonamento? Supponiamo che un, che un cliente acqui, acquisti l'abbonamento PRO vuol dire che nell'arco dell'anno quindi della validità di questo abbonamento il cliente potrà acquistare 385 grammi di oro al miglior prezzo potrà bloccare il prezzo nel momento giusto per 14 giorni quindi poter ottenere dei risparmi considerevoli considerando che c'è anche il meno 8% Allora, se noi lo pensiamo su certe quantità di oro non è male. Resta il fatto che se una persona eh, ha più possibilità finanziarie o quindi vuole acquistare più oro, può benissimo acquistare più abbonamenti, perché all'acquisto di abbonamenti la piattaforma non dà limiti. Ora vediamo questi abbonamenti per il business partner, cosa comporta. Portano sicuramente, sono abbinati a un programma di marketing che è chiamato il Goal Set questo programma è raffigurato con dei business cluster, praticamente sono queste tavole che voi vedete in base all'abbonamento che si è sottoscritto. Sono delle tavole contabili dove vengono messe le nostre raccomandazioni. Queste tavole sono importanti, questi business cluster, perché alla conclusione ci fanno generare dei punti bonus veramente importanti. Abbiamo per la smart 600 euro, per la Pro 2250 euro, per la 1300 euro e per la Line 2400. Ora, li sto dicendo in euro, non perché voglio fare con i punti per un gioco, ma perché soprattutto se noi guardiamo i, i guadagni che possiamo avere con la Pro e la Line... 2.250 euro e 2.400 euro, ragazzi, sono il doppio di uno stipendio normale. Quindi veramente eh, guadagni veramente importanti, che possono diventare ciclici, perché poi c'è un tecnicismo di de questo business, di questa tavola, che siccome è una piattaforma innovativa con le tecnologie di successo, che non possiamo presentare stasera, se no non andremo più a casa, ma veramente importante. In sintesi, quindi, il business partner cosa fa? Condivide attraverso il passaparola professionale, crea la propria rete, aumentando così i clienti, il fatturato dell'azienda, e in cambio riceve dei punti bonus. Okay? Il business partner guadagna partecipando a dei programmi di marketing imprenditoriali innovativi, come il goal set che vi ho appena detto, che è un sistema intelligente, delle nostre raccomandazioni le nostre raccomandazioni vengono inserite in questa business class, in questa tavola e alla conclusione noi prenderemo dei punti bonus, allora c'è da dire una cosa in più su questo programma, che non è che noi dobbiamo chiudere questa tavola ad esempio io ho messo la pro, ci vogliono 13-14 abbonamenti questi 13-14 abbonamenti non li devo portare tutti io ma sarà un gioco di squadra, perché qui da soli non si va è un gioco di squadra, si lavora in team è il team che guadagna io guadagno se guadagnano anche le persone che lavorano con me, quindi non bisogna farsi prendere da patemi, da, da paure, i tecnicismi sono una cosa, si imparano strada facendo come nel resto nella vita tradizionale, entro in un'azienda pur preparata che posso essere, posso andare in qualsiasi ufficio ma poi è sul campo che io imparo il lavoro. Qui funziona allo stesso identico modo. Poi abbiamo il programma Fractal che è il programma abbinato all'acquisto dei titoli, quindi attraverso l'acquisto dei titoli l'azienda ci regala dei gettoni, chiamiamoli gettoni, chiamiamoli token, chiamiamoli board, che vengono posizionati in modo frattale e queste combinazioni mi creano... Appunto delle combinazioni matematiche 3x3, 6x6, 12x12 fino ad arrivare a 25x25 25, e mi generano delle combinazioni di bonus giornalieri che sono disponibili in 48 ore. Ora, anche qui può sembrare un marco ingegno, ma io vi assicuro a parte che è basato su un calcolo matematico fractale per cui è tutto il sistema che fa, ma questo è un programma veramente magico che oltre che a essere titolari, di futuri saremo futuri azionisti di un'azienda che vende oro 24 carati, una piattaforma, noi nel frattempo attraverso questi titoli che comunque aumentano il loro capitale perché l'abbiamo visto la loro crescita, abbiamo una possibilità di guadagnare, quindi anche di recuperare l'investimento iniziale e con quell'investimento lì trovarci i guadagni e la rivalutazione del capitale, quindi due programmi fantastici. Il programma, abbiamo il programma di leadership, è una qualifica che si raggiunge grazie a un buon lavoro di squadra svolto con la propria rete di business partner, quindi una volta che noi aiutiamo il, cl il cliente o un business partner nella nostra struttura ad acquistare un prodotto, un servizio, alla piattaforma, noi guadagniamo dei bonus. Ok? Essere un leader vuol dire diventare una figura di riferimento sia per l'azienda che per la squadra, perché voglio ribadire che con questa opportunità non succede come in tantissime altre opportunità buone che qui entri una volta che fai l'abbonamento ti si è visto, si è visto, per due motivi. Primo perché io non guadagno finché non guadagnano le persone che ho coinvolto, con le quali ho consigliato questa azienda. E secondo perché veramente qui è un lavoro di squadra. In, in, in tutti e due i, i programmi non è, una, è meritocratico sicuramente, però qui è la squadra che fa. Puoi ricevere in modo passivo dei bonus, quindi da tutta la struttura che noi andremo a generare di partner e di clienti. Quindi genereremo oltre che dei bonus attivi, in quanto abbiamo i programmi, ma anche con la carriera di leadership avremo dei guadagni passivi. Il piano di compensi prevede 15 livelli di leadership da scalare, quindi è una bella carriera da fare. Ora andiamo a vedere come può ricevere, come ritira questi bonus che genera il business partner, può acquistare oro lingotto 24 carati, scontato, quindi già li guadagna in più allo sconto, poi abbiamo, possiamo fare un bonifico bancario. Oppure possiamo attivare dei codici di attivazione coupon, che sono come coupon. Ormai in tutte le piattaforme, ormai penso che la parola coupon la conosciamo tutti. Comunque, sono quei tecnicismi che permettono di rendere più dinamico e più fluido tutta l'attività di noi business partner. E quindi tutti i rapporti che possiamo avere tra di noi o con l'azienda, oppure con futuri clienti. Oppure acquistare i titoli obbligazionari che saranno convertiti in azione. Allora, perché dobbiamo scegliere Gigos? Abbiamo 11 anni di esperienza nel mercato online, un fattore importantissimo. Abbiamo un prodotto d'eccellenza sicuro e con un valore e una popolarità storica, che è l'oro 24 carati. Lo possiamo acquistare o guadagnare nel modo più sicuro e molto vantaggioso. Abbiamo guadagni elevati, veloci e passivi per i partner. Abbiamo visto i programmi di marketing, anche se... A grandi linee comunque sono dei programmi che ci permettono con un buon lavoro di squadra e con un buon lavoro nostro di generare veramente dei guadagni veramente importanti però saremo noi a determinare il nostro business e i nostri guadagni appunto insieme alla squadra e in base all'obiettivo che ciascuno di noi ha e al tempo che vorrà dedicare a questa attività a questa opportunità perché se questa opportunità la prendo come un passatempo verrò pagata con, per un passatempo Abbiamo programmi di marketing sostenibile, abbiamo visto il Goal Set, il Frat e il programma di leadership. È un programma, è un'opportunità, scusate, non un programma, è un'opportunità senza autoconsumo, senza qualifiche mensili, anche questo ci distingue un po' dalle altre opportunità comunque reali, concrete e buone. Però noi qui ci dobbiamo qualificare con tre business partner, cioè dobbiamo invitare inizialmente tre business partner, ma nel momento in cui io ho questa qualifica non me la toglie più nessuno, rimane a vita. Ma soprattutto io ho il tempo e la serenità di sviluppare la mia attività, quindi la mia rete quindi di crescere senza dover fare autoconsumo mentre tante opportunità, tante aziende che usano il network marketing per aumentare il proprio fatturato e quindi utilizzano il network marketing come mezzo di pubblicità, spesso e volentieri mettono delle qualifiche mensili da raggiungere e per alcuni prodotti bisogna avere anche un minimo di autoconsumo perché eh, sono prodotti che richiedono questo questa necessità abbiamo una formazione online gratuita sistema e metodologie con successo comprovato una crescita personale e professionale qui inizi, non sai niente impari, hai voglia hai, eh, ci metti del tuo, ci metti passione impari tante cose non solo dal punto di vista del guadagno ma proprio dal punto di vista personale e professionale oltretutto lavori con tantissime persone conoscerai tantissime persone già quello è un valore aggiunto Abbiamo liber libertà di gestione del proprio tempo, questo non vuol dire che lo possiamo fare un giorno sì, due settimane no, eccetera. Vuol dire che lo possiamo fare nel momento della giornata che più ci, ci appartiene, perché è un'opportunità che può essere benissimo affiancata al lavoro tradizionale. Quindi perché non prendere un'opportunità del genere, affiancarla, portarla avanti e chissà mai come tante persone farla diventare il nostro stile di vita, che non sarebbe male. Allora, se hai visto questa presentazione, hai capito l'importanza dell'oro, l'importanza del tempo e del denaro, hai visto la differenza che c'è tra l'oro e purtroppo la nostra carta moneta e vuoi iniziare, vuoi essere dei nostri, cosa devi fare? Allora, ti devi registrare gratuitamente alla piattaforma, indicando il codice ID di chi te l'ha presentata. Consiglio sempre di fare l'iscrizione proprio con la persona che ti ha invitato perché puoi entrare gratuitamente, poi però con una persona che già conosce la nostra piattaforma ti può già indirizzare vedere e vedere e farti vedere tantissime cose. Leggi attentamente i termini e le condizioni della piattaforma stessa, è l'azienda stessa che ce lo richiede. Inserisci i documenti di richiesta per la verifica, l'azienda vuole sapere chi per lei lavora, quindi dovremmo la eh, carta in età, patente oppure eh, il, un documento che certifichi proprio la residenza, quindi anche questo eh, rende onore all'azienda, acquista almeno un prodotto della piattaforma, nel momento in cui hai soddisfatto queste condizioni, ti connetterai subito al sistema di lavoro e inizierai a lavorare con la tua squadra, inizierai ad agire, a fare azione, inizierai questo bellissimo viaggio. Quindi io ti invito a diventare imprenditore del tuo business, di diventare imprenditore proprio del business dell'oro. Questa è una nota mia, diventare liberi e vivere la vita che vogliamo è solo e esclusivamente una responsabilità nostra. Nessuno ci può aiutare a migliorare se non queste ottime opportunità. L'obiettivo, ricordiamoci, che non deve essere il denaro. Il denaro, poi il guadagno arriva, in una conseguenza... Ma noi dobbiamo avere quell'ambizione veramente di voler cambiare questa qualità della nostra vita, dobbiamo avere dei progetti, coltivare le passioni, Vogliamo, dobbiamo ridisiderare di avere il tempo, insomma, di vivere quella vita che sicuramente molti di noi non stanno vivendo con una qualità che, me, che merita. E intanto ricorda che il tempo passa e la vita scorre. La mia presentazione è finita. Ah no, scusate, devo dire gli appuntamenti per chiunque magari mi stesse ascoltando che vuole risentire la presentazione da altri presentatori. Noi presentiamo tutti i lunedì e venerdì nella sala Zoom alle ore 21.30. Il martedì lo facciamo in lingua inglese, e spagnola, sempre nella nostra sala Zoom alle 20.30. In questo momento sono sospese ma la riprenderemo. Il mercoledì faccio la presentazione in diretta io tutti mercoledì alle 9.30. E per accedere alle varie sale Zoom eh, mettiamo noi nei nostri vari profili tutti i link d'accesso, tutte le indicazioni per poter partecipare. La presentazione è finita. Io torno con voi. Allora. Torno qui. Allora, io vi avevo promesso, vi avevo annunciato una sorpresa. Adesso vi faccio vedere la sorpresa. Eccomi. Ciao Chiara. Non ti complimenti, vedo. Complimenti innanzitutto per la, la bellissima presentazione, sempre, sei sempre più brava e professionale. Parla, scusa se ti disturbo, ma non ti vedo io, gli altri ti, non, non ti vedo. Ah sì? Non ti vedo, no. Non si vede? No, non ti vedo, ti sentiamo, ma non ti vediamo. Aspetta. Adesso? No. E come mai? Aspetta, provo a rimuoverti e a rimetterti io. Eh. Ok. Provo, okay. Eh. Allora, aggiungi. Adesso? No, Carla, probabilmente è un problema di webcam. È strano perché sono da cellulare eh e io non vorrei andare a combinare qua vediamo qui non posso fare niente no no proprio qua è tutto perché ti sento, ti sento benissimo eh è <ride> no, <no>. strano <ride> eh no Carla va vista eh eh, beh, riproviamo. Provo a uscire io e poi a rientrare? Sì, sì. Ok. Aspettiamo Carla. Intanto vediamo se c'è qualche domanda. Buonasera, Lucio, che non ti ho salutato prima. Grazie. Manuele è il mio sponsor, grazie. Alex è un nostro collega di un altro team, grazie. Anche ah, è arrivata Carla, vediamo. Ah, adesso si vede. Oh, ah, oh. <ride> per fortuna il problema era tuo, lo mio. Va bene. Sì. Non ho cambiato nessuna impostazione. Okay. Boh, vabbè. Le tecnologie, le volte. Comunque, vabbè, torniamo a essere un po' seri perché è importante questa tua presenza stasera perché Carla, è, innanzitutto è Carla Rappone, è la nostra leader di quinto livello, eh? quindi è una persona che sicuramente ha creduto in questa opportunità, ha cambiato sicuramente la sua vita e io sono orgogliosa di averla come leader. Vorrei che tu, Carla... Eh, la domanda che vorrei farti è, tu sei leader di quinto livello, ti sei costruita la tua professionalità e la tua carriera e stai dando tanto, molto alle persone, le stai facendo crescere in me in primis. Però la domanda che ti voglio fare è questa, come hai superato tutto, come hai cambiato, come hai fatto a cambiare, cosa ti sei detta, cosa hai fatto, il perché. Ok. <ride> Innanzitutto ti per i nuovi complimenti di, di questa bellissima presentazione e visto che hai parlato di crescita, eh, la crescita in te insomma, la vediamo costantemente e siamo molto felici insomma di conoscerti sia grazie al business che nella vita perché è pure questo che offre questa attività. Per quanto mi riguarda... Eh, mi sono avvicinata a questa attività grazie a mio marito Matteo Galleri, e, mh, con molto scetticismo. Eh, avevo le mie paure, le, mh, diciamo, il mio pregiudizio mh, che hanno un po' tante persone, no? ad, perché ci si avvicina ad una realtà che è diversa da, dalla tradizionale. Ma quello che mi ha spinto poi e mi ha fatto innamorare di questa attività è proprio il fatto che hai sottolineato anche tu, che si può aiutare tante persone, si possono aiutare tante persone a crescere sia personalmente che professionalmente, perché poi la cosa va di pari passo e quindi questa attività non... Non è un'attività eh, fatta solo per guadagnare anzi io dico sempre a tutti se vi avvicinate solo per questo non è l'attività per voi perché offre tanto altro quindi se uno non è disposto a lavorare molto su se stesso sicuramente eh, non ha capito l'essenza le, di questa attività ma come tutte le cose perché poi alla fine è chiaro che ci sono ostacoli ci sono persone infatti, anche ieri ho fatto un post dove dicevo ci sono tante, ringrazio anche le persone che mi hanno deriso che mi hanno riso in faccia che mi hanno detto di no senza neanche ascoltarmi però anche, quel, anche questo mi ha fatto crescere mi ha fatto capire quello che non volevo essere eh, quello che poi cioè tutti possono avere successo in questa attività la cosa bella è che avendo a che fare come hai egregiamente spiegato tu con un'attività, uh, un con un sistema completamente meritocratico è bello perché anche la persona all'ultimo arrivato può veramente guadagnare anche per un, più di una persona che è dentro da tanto tempo e quindi i successi delle, di noi tutti sono i successi di tutta la squadra non è un successo di una persona singola e quindi aiutare gli altri è quello che mi ha fatto innamorare di questa attività quindi questo penso che sia proprio l'essenza eh, di gigos carla Benissimo. ci puoi dire cosa facevi tu prima io sì io ero un ex sono un ex insegnante precaria che dopo anni insomma Passati, sbattuta di qua e di là diciamo così ero molto stanca in realtà non ero cioè mi piaceva la, la mia attività ma non ero per niente soddisfatta assolutamente non io da quando ho intrapreso questa attività ho assaporato appieno come il video che tu hai fatto vedere all'inizio la libertà già solo la libertà mh, del nostro tempo è una è una cosa che non apprezzo, è una risorsa veramente. Infatti, con tutte le persone con cui parliamo giornalmente, una delle cose di cui si lamentano tutti è sempre che non hanno tempo, no? E, e quindi, infatti, la vera ricchezza è proprio quella: quella di liberare il nostro tempo. E quindi questo, questa attività lo fa e quindi poi si, si costruisce nel tempo una libertà finanziaria e totale, insomma ok un'altra domanda ti faccio poi ti lascio andare in quanto donna in quanto tu insegnavi quindi questo mi fa pensare che tu comunque ambivi una carriera cioè una carriera una professione no, che ti potesse dare una soddisfazione in quanto donna in quanto persona carla ok sei leader di quinto livello e nella nostra scala essere leader di quinto livello è già un, un ottimo livello, quindi una un raggiungimento di una posizione all'interno di un'azienda, perché di azienda stiamo parlando. Che sensazione hai? Cioè, Immaginano felicità e tutto, però io non so, io quando ho visto il tuo post che sei, che sei diventata leader di quinto livello, io mi sono alzata in piedi e ho detto io voglio diventare leader. Ma perché io ho identificato la professione, io ho identificato, la, eh, il lavorare è importante per l'uomo perché è importante, per, sia certo. per l'uomo che per la donna, ma per noi donne lo è ancora di più, avere un, un ruolo, essere riconosciuti è importantissimo e quindi cosa mi dici su questo? Guarda, eh, hai centrato appieno un punto molto importante perché noi donne eh, eh, purtroppo siamo ancora molto discriminate, no? Io precedentemente ho fatto tanti colloqui anni e anni fa, no? E una delle cose che mi veniva chieste, che vi veniva chiesta dalla maggior parte dei datori di lavoro era proprio il fatto che sei sposata, hai figli, hai intenzione di averne. E quanti anni hai eccetera queste sono domande che in questa attività non esistono cioè non c'è nessuna discriminazione quindi anzi siamo molte più donne che uomini quindi insomma anche questa è una bella e poi si conquistano appunto questi risultati grazie a tutti questa è la cosa bella non, non, non ci sono invidie gelosie eh, o perlomeno se ci sono perché vabbè non siamo tutti uguali però in questa attività insomma il merito, cioè il fatto che si raggiungano determinati risultati è perché si meritano insomma e molte volte nelle attività tradizionali anche se sei bravissima magari rimarrai sempre magari allo stesso livello o perlomeno non avrai quelle gratificazioni che, che io vedo costantemente in questa attività perché insomma l'hai visto anche tu anche se non sei dentro da tantissimi anni ma hai visto benissimo quanti, quanti premi oltre a, ai guadagni che si possono avere proprio perché l'azienda ci tiene a gratificarci e, a, e quindi è chiaro che le donne in genere ecco eh, quando io anche lavoravo nel mondo della scuola era completamente mh, non dico era diverso non posso fare un paragone negativo però eh, si fa sempre più fatica là fuori no quando quando cioè, l'universo femminile ancora non ci sono non c'è parità e niente che gli assomiglia ancora secondo me io la vedo così sicuramente ci sono state delle conquiste però ancora subiamo purtroppo eh, tante discriminazioni qui assolutamente non c'è anzi eh, dai 18 ai 120 anni 200 non mettiamo limiti chiunque può fare questa attività e, e nessuno vi dirà che siete troppo vecchie nessuno vi dirà che siete troppo giovani nessuno vi dirà che non avete esperienza e quindi non potete farlo assolutamente anzi qui si impara e è bello imparare no? noi diciamo sempre che non bisogna mai smettere di imparare e soprattutto anche quando poi si incontrano degli ostacoli per qualsiasi motivo, no? anche nella vita incontriamo gli ostacoli, ma una cosa che mi sento di dire è di veramente non mollare mai perché poi tutto arriva, però bisogna crederci, bisogna fare le cose col cuore, e bisogna essere sempre molto onesti e, e capire le persone perché questa è una cosa... È una delle cose più belle no che quando si parla con le persone soprattutto in questo momento che eh, insomma tanti lo vivono veramente male bisogna guardarsi intorno ascoltare perché ci sono delle soluzioni eh, come questa eh, che bisogna cogliere al volo ok io Carla ti ringrazio sei sicuramente a te. un esempio eh, per tanti Grazie. è un esempio. Io voglio dire: l'ultima cosa, che con persone come voi, come te tuo marito Matteo, che io lo chiamo il leader dei leader perché è fantastico. No, adesso a parte gli scherzi, qua possono sembrare delusioni alte, però la differenza che c'è tra il mondo tradizionale e questo è perché io lo posso dire perché l'ho provato, è che quando ci sono i momenti non nel tradizionali sono drammatici, perché tu magari sei in un'azienda, vuoi venire via e non puoi venire via, oppure vieni via. Con questa attività, con questa opportunità, con persone, con leader professionali come voi, il non mollare... Non dico che eh, diventa non mollare, diventa automatico perché ci sono dei passaggi che comunque io mi ricordo quando ho iniziato. Voi mi dicevate che bisogna passare, ma poi non molli, vai avanti perché abbiamo esempi come voi. Ecco, io sono felice di averti avuto qui. Ti faccio Grazie ancora le congratulazioni per il tuo quinto anno. E voglio raggiungerti carlo <ride> Ma certo stesso, sempre, mi piace poi scherzare perché poi la gente deve anche vedere che insomma è un'opportunità c'è cioè il sorriso ci sono i momenti magari un po di cazzature perché ecco essere leader vuol dire anche sapere capire bene le persone saperle accettare anche questo è una, una cosa che ci insegnano no, questa opportunità imparare ad accettare i, non i difetti degli altri, perché i, i difetti di uno possono essere i tuoi pregi e viceversa, però veramente non giudicare. Ed è un percorso che si fa, strada facendo. Io ti saluto e se vuoi dire ancora qualcosa, se no, chiudiamo. faccio magari vedere qualche messaggio insieme. Vediamo, Carla, già che sei qui. Ok, ok. Sì, sì. Allora, vediamo domande, No, perché sono stata bravissima. Esatto salutiamo Matteo Galleri che è marito di Carla e il leader che oltretutto Matteo e Carla condividono questa opportunità oltre che essere marito e moglie. Ciao Alex. Ciao, Ale ciao Matteo, ciao Alex. <ride> Brava, semplice, chiara e sincera, parli col cuore. Confermo. Alex. Andiamo a vedere Lucio l'ho salutato vedo poi ci sono i complimenti ciao Raffaella no, con Raffaella sbaglio sempre per cui io vado proprio a cercarla e la voglio salutare, <ride> grazie Raffaella penso che questa sia questo qua sia riferito a te e Carla, bravissima leader, ah, grazie Raffa grazie niente eh, a, breve, a breve anche tu, eh, anche, anche a te sarai leader, eh, perché poi per noi già lo sei, lo sai, perché alla fine eh, la, la leadership è una qualifica, ok, però già il tuo impegno e la tua crescita già denotano il tuo temperamento da leader già da tempo. Io te lo sempre ho detto. Mi sono innamorata. Guarda, tre anni fa mi sono innamorata dei cilindri, un anno e mezzo fa, due, mi sono innamorata della, di questa opportunità, ma mh, che mi sta facendo crescere veramente come persona. E eh, questa è bella, è una bella, bella testimonianza, no? la, la tua, perché sicuramente aiuterà tante persone a capire che eh, veramente si può crescere in un'attività e poi, la, la puoi fa una volta che fai una cosa con passione, tutto cresce di conseguenza: cresce il tuo fatturato, cresce la tua squadra che insieme a te guadagna ed è felice. E, e sicuramente tante persone poi ti sono grate perché conoscendo questa opportunità conoscono una, una soluzione a quello che magari in questo momento sembra un problema insormontabile. Certo. E fortuna esistono. Poi, pa, Carla, scusa io scuso se ti ho interrotto, ecco un po' un brutto vizio di questa cosa. Però me, ma poi io mi domando: ma la gente scusa, cosa ha da perdere? Allora, abbiamo visto, e lo, lo tocchiamo tutti i giorni andando a fare la spesa, quello che mettiamo nel carrello con i nostri soldi. Vediamo i nostri stipendi, vediamo la disoccupazione, questa crisi sanitaria poi ci ha messo in ginocchio. Cioè, entrare a fare un'attività del genere male non ti può fare cioè, cosa può farti eh, provare vedere toccare cioè, io quello che non riesco a capire che probabilmente le persone sono come immobilizzate no? come stanno aspettando sai quando io dicevo speriamo che qualcosa cambierà non cambia niente lo speriamo non ti porta dipende niente dipende solo da noi dipende solo da noi ma sai che c'è più che altro Tante persone sono proprio spaventate dal cambiamento e poi soprattutto da qualcosa che è diverso da quello da cui sono abituati. E quindi mh, guardare un'attività che non è l'attività classica a cui sono stati sempre abituati, hanno sempre sentito eh, questa attività cioè, le attività insomma tradizionali classiche, già quello spaventa un po'. Però eh, noi diciamo sempre, no? se non ci... Il cambiamento fa parte della vita e quindi certo. se senza evoluzione c'è l'estinzione <ride> e quindi bisogna abbracciarli i cambiamenti e sfruttarli in modo positivo a nostro vantaggio. Quindi se eh, c'è un'attività che ti permette di non avere, perché questa è un'attività che non conosce né inflazione né crisi, anzi, mm -hmm. crea mm -hmm. benessere. Loro. Io non voglio fare la sapientuna. Io, io non sapevo tutte queste del loro, 20, del loro 24 carati. È stata proprio una scoperta perché certo, è un, si parla, si parla. come un prodotto di, dei ricchi, proprio dei ricchi, scoprire che esente IVA che non fa cumulo di reddito che comunque attraverso una piattaforma come nelle altre piattaforme compro altre cose o faccio altre cose attraverso una piattaforma anche a piccole dosi o comunque la possibilità di, di lavorare di guadagnare e avere oro cioè ragazzi è, è fantastico. fantastico come Cada... dice Matteo con Gigos eh, solo benefici vero? vero? concludiamo la serata così con questo messaggio di Matteo io ti ringrazio. e Grazie a te. La prossima e gli appuntamenti li abbiamo dati. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao, un bacione. Grazie. Ciao, ciao.